buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo la luce ultravioletta in mineralogia l'applicazione della luce ultravioletta in mineralogia qui vediamo un aragonite, un minerale proveniente dalla Sicilia illuminato con luce UV e poi vi presentiamo un volume dedicato all'uminescenza nel regno minerale è un volume importante unico nel panorama italiano dove tratta la luce ultravioletta e i minerali applicazioni della luce ultravioletta con i minerali. Il libro è scritto da Guido Mazzoleni dal geologo Guido Mazzoleni e le foto sono del fotografo Roberto Appiani è un volume molto importante, molto bello ricco di tante immagini molto curate e fatte bene e come dicevamo prima è un libro unico, non, non, non era mai stato fatto un lavoro così esaustivo dedicato alla fluorescenza, alla luminescenza dei minerali. Buona visione, al prossimo video.